A tutti oggi realizziamo insieme dei simil grisby gli ingredienti di cui avremo bisogno sono nutella farina e un uovo aggiungiamo alla nutella la farina e mescoliamo con un cucchiaio Quando la farina avrà assorbito tutta la nutella andiamo ad aggiungere l'uovo. Aggiungiamo l'uovo. Mescoliamo e trasferiamo il nostro composto sul piano di lavoro. Impastiamo fino ad ottenere una sorta di frolla, liscia. Ottenuto il panetto, se è troppo morbido lo facciamo riposare mezz'ora in frigorifero. Stendiamo la frolla dello spessore di 3-4 mm. Con un coppa pasta ricaviamo dei dischi farciamo i dischi con un cucchiaino di nutella e quindi andiamo a sovrapporre con un altro disco per chiudere, sigilliamo bene i bordi. e chiudiamo con un po' di pasta più piccolo. Ecco fatto il grisbee. Realizzati i nostri grisbee adesso li andiamo a infornare a 180 gradi per 10 minuti. I nostri biscottini ripieni di crema spalmabile sono pronti adesso li facciamo raffreddare e poi vi faccio vedere l'interno. I nostri biscottini sono freddi e adesso vi faccio vedere che la nutella all'interno è ancora morbida. Guardate! Ciao a tutti e grazie di aver seguito anche questa video ricetta! Ciao!